Ehi hey signori, qui è ForteGamer che parla e benvenuti in un nuovo video Lo so, non ho fatto video per un po' ma sono stato mega impegnato Sia con il lavoro sia con l'università Infatti nell'ultimo mese ho fatto un botto di cose e le ho vloggate tutte su questo canale In questo video Infatti dovevo fare un esame ma ero rimasto bloccato a Milano Se volete vederlo link in descrizione oppure lo cercate su YouTube Invece qui oggi noi ragazzi giocheremo a Fortnite Arena Ho pensato di portare un nuovo format nel quale giochiamo partite di arena di fila E vediamo quanti punti riusciamo a fare Se questo format vi piace lasciate un like, commentatevi Soprattutto iscrivetevi al canale, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno Siamo quindi nella lobby, vi faccio vedere che attualmente ho 0 punti Come potete ben notare in realtà sulla sinistra Ora però andiamo in game Inutile dirvi ovviamente che come prima zona il nostro carissimo Fortnite gamer di quartiere Sceglierà pinnacoli pendenti, è il nostro primo game Il livello dei player, credo, sarà basso perché comunque parliamo di tutta gente che non si è classificata Dovremmo essere sfortunati per prendere effettivamente player molto capaci ma tenendo conto che non gioco a Fortnite da due mesi, un mese Non, non so quanto tempo è che non gioco a Fortnite Comunque tanto eh, Diciamo che comunque i livelli sono più o meno lì eh. Allora fatemi capire questa che arma è che Questa come spara sta cosa Ok spara così Buono a sapersi Prima kill fatta Sta un tizio sotto con un mezzo fucile a pompa mi pare Vabbè comunque eliminato quindi va bene così Oh, L'olio allora, è un po' basso dovrei aumentarlo sapete? Devo ricordarmi che su questa modalità posso costruire. <ride> che direte voi, è una cosa piuttosto palese. E eh, invece, per quanto mi riguarda, non più. Ok, ho giocato troppo alla no build mode negli ultimi tempi. Mamma mia! Ok. Ah, devo assolutamente trovare munizioni. Le sto già finendo. Anche se devo dire che mi mancava il siphon mi mancava veramente tanto. Allora, oh, uh, uh, calmi, calmi. Che sta succedendo qua fuori? Ok in realtà niente perché stanno nell'altro palazzo Ok Ok un'altra terra Questo c'aveva questo che mi interessa E poi in realtà la OG forse No dai lasciamo stare Non lo voglio la OG. Ok uh, vabbè 5 kill tenendo conto che questi sono tutti bot Direi che in realtà non è per nulla Niente di eccezionale anzi è anche un po' triste Come cosa però insomma cercheremo Comunque di dare del nostro meglio no Wow fatto malissimo Sto tipo va bene bro Resta giù un attimo ma GG, bravo, per esempio questo era forte Iniziamo bene A secondo, ovviamente ci facciamo a pinnacoli pendenti Perché per una questione di orgoglio personale da pinnacoli pendenti Ci devo uscire entro la fine di questo video E con uscire intendo vivo Vabbè, comunque uh, Bella l'arpungando come prima arma ho Oh, il gag però, dai, buono Allora, vediamo un po' Ma... Uh, no odio doverlo fare con qualcuno con la mia stessa skin oggi come me Cosa cavolo Vabbè comunque uh, Dopo essere stato incredibilmente confuso Da ciò che è appena successo E a parte il fatto che sotto di me c'è un tipo Perché non mi fa scendere? Grazie Vabbè Questo succede quando sai come giocare a Fortnite Mi spiace man C'è un altro tizio. Quanti c'è su? Stammo calmi. E non può dati. Vabbè, sì, ciao. Mamma mia, ragazzi, è come si vede che non ho giocato tanto tempo a Fortnite, eh. Si vede proprio. Devo andare lì. Necessariamente devo andare lì. Una miseria ma. Che cavolo di casino. Ma è possibile che pinnacoli nel competitive sia così? Vabbè, chiamalo competitive questo al 300 punti. Però, cioè, cavolo. State calmi, ragazzi. Meno stressati, cioè, la vita è bella estate, insomma. Ok, splash mie. Pure le pozze grandi potrebbero essere mie, in realtà. Eh. Comunque mi serve un fucile a pompa normale, grazie. Ok, Tilted è finalmente fuori safe e sembra che io ne sia quasi uscito vincente, ma non me la voglio se c'è. Cosa imbarazzante questo fight! Imbarazzantissimo. Poi ho fatto un casino della miseria. Sono in una box non mia. Che situazione brutta. Ma ah, questi li posso far cadere. L'ho fatto cadere eh Ah mi ha dato entrambe le kill Buono Ok gente lì Ok Non farò ulteriori domande Ok Non farò ulteriori domande Ok Woo! No dentro la si sì. Se riuscissi a fare 20 kill, ragazzi, sarebbe tanta tanta roba Ok, so dove è l'ultimo, so dove l'ultimo Devo ricordarmi di non contare sulla mia mitraglietta Mori! Dio! GG! 21 kill! Ma, ok, ok, GG! Ci cioè facciamo l'ultima a pinnacoli, così facciamo bei tre game a pinnacoli E poi, e poi chillness, c'è cioè nella chillness Ok, ho preso l'arma, ovviamente inutile dire che sia un cavolo di DMR Fantastica, come cosa? Non mi piace per nulla, però ormai ci stiamo Vabbò, uh, ok Io che, che faccio con DMR? Con sette proiettili di assalto, haha, <ride> che bella cosa Vabbè, ciao Questo game non è andato particolarmente bene eh. Che livello di loot, di cose Diciamo che sto un po' con le pezze al... Alla... Ah, uh! Ma questo non mi mena Vabbè, vabbè Non ci crede manco lui Non ci crede manco lui, signori Vi avevo promesso niente pinnacoli, Quindi è la quarta partita Non stiamo a pinnacoli. Allora Sono andato a santuario Perché mi sembra una zona Che pure qui magari possiamo Fa un po' di kill C'è un po' di gente Almeno suppongo eh Questo già parte con lo scudo Fra Manca cavolato proprio Eh, Mi spiace brother Però Achilla era mia Allora Eh No A posto dell'assalto Mi prendo sicuramente Questo hammer Perché Già ho il DMR Che mi funge da Mm, arma con merino quindi Non è possibile che però anche la safe mi porta al tilted Non sono io vedete È il destino proprio Posso provare a fare di Eh non posso più Cercano di far cadere tutto Immaginavo Ah cavolo Che scarso Ok Ok Vediamo un po' chiaveva Uh rampino Non l'ho mai provato Sapete Mai mai mai Forse questa è la volta buona 10 uh, utilizzi? Vabbè Diciamo che lo uso nel caso io debba scappare mm, Forse non è una saggia idea Imparare ad utilizzarlo in quel momento però Rischieremo Quanto, quanto è veloce Fermati Brother è troppo forte credimi Uh qualcun altro Uh aveva ben capito avessi paura eh Non ha perso un secondo per saltarmi addosso L'aveva ben capito che ero in difficoltà contro di lui Non c'è il gradino non ci credo mm. Uh bravo Ok ok bro calma eh calma Ah ma, ma prima mi sa che non mi sono buttato al santuario Mi sono buttato qui Cavolo che stupido. Ok, dai, un set iniziale già ce ho. c'ho pure 30 di scudo. Andiamo a far Baldoria? Ma si sì. ma si, sì. ma sio! Sì. No, quello non c'entra niente. Bello questo colpo, no, devo dire. Beh, bei colpi. No, complimenti, guarda, c'è una mira da 10 su 10 GN. proprio. Ok, unico. No, c'è qualcun altro, voglia. Oh, yeah. Ok, va bene Qualcun altro? Eh, guarda che ne ho per tutti, eh Questi davano sempre un botto di... Non è vero, non danno più un botto di mattoni Ok, suppongo che la zona sia già esaurita Andiamo al santuario Vabbè, ok Ok, stanno qui di fronte La Stinger non ce l'ho carica, eh Mamma mia, ragazzi Io qui rischio seriamente di morire Che brutto fight era iniziato anche in maniera carina, capito? Un fight interessante, poi è diventato una caciara, vabbè. Ma seriamente? Ah! Vabbè. Ok, siamo in 7, ragazzi. Eh, questo game già ho fatto meno kill, per esempio. Vabbè, perché non mi sono buttato a Pinnacoli, il fatto è quello. Perché a Pinacoli c'è l'occasione, proprio all'inizio, di rubarti una quantità di kill che non si conta, cioè. Cavolo GG Cavolo Mi sono fatto prendere dal panico E post pranzo si torna a giocare a pinnacoli Post pranzo si torna a essere very player E quindi si torna qui Allora vediamo un attimo com'è la sidua. Buona sta roba C'è gente che sta salendo Mi pare di sì Vabbè Ignoriamola per ora Ah non ci posso credere veramente Ok, a posto. Ok. Altro qua, questo a colpi mi. Ok. E eh che cavolo, ma che cos'è? Uno di vita! Ma che brutta partita questa! Uh, sono lendato altissimo. Ancora questo AUG, non ci credo Vi prego, buttate via quest'arma da questo gioco Questo eh, sto tipo mi sta sotto, eh, devo andarlo a fightare così Ok Anche lui aveva un AUG Ah, è un fucile a pompa, che è questo? Eh, cavolo quel fucile a pompa, però me... Me menavi però Vabbè, meglio che non l'abbia fatto Ok Ok, bella anche per lui allora, costa solo un botto di materiali, una stinger che mi serve, però, insomma, relativamente parlando. Oh, ho ragionato solo ora? Sul fatto che hanno levato il combat? No Perché okay, avete levato il combat? Vabbè, ci sono una miriade di ragioni per le quali avreste potuto levare il combat e avreste fatto benissimo. Però, peccato. Vabbè, fra sei morto. Cioè, nel senso, Mannaggia. Oh, godo è caduto! Oh, Bella. Una cosa intelligente però, che non so se funzioni così, ma dubito fortemente, sarebbe dare più punti alle kill per ogni divisione in cui si passa nuova, perché non ha senso che una kill che faccio nella primissima divisione abbia lo stesso valore di una che io faccio, cioè che io vado a fare fondamentalmente in un'ultima divisione, cioè sono proprio più difficili da fare più vado avanti, proprio per una questione che i fight durano anche di più se i player sono di livello più alto di esperienza, quindi boh Magari è così, ma dubito. Non ricordo ci sia una meccanica di questo tipo. Che questo ci aveva pure il rampino. Questo è il mio e. Non credo mi interessi altro. Ok, dov'è? Ok. Veramente quanto diavolo di... Ma ah, non ci posso credere Non ha senso una kills, Tipo Stavolta reality false A caso, sta zona la conosco come conosco Niente, è la zona che conosco peggio sulla faccia della terra di Fortnite Ma non fa niente Dai, bella, buona come il pane Cioè fresca, insomma Non ci posso credere Eh vabbè, questa non me la meritavo Ma perché non conosco la mappa? Sono stupido Grease Group Probabilmente per la nostalgia, probabilmente perché ho fame nonostante io abbia pranzato per, per diversi motivi, per diversi motivi Allora qualcuno Non dirmi che non c'è nessuno, ti prego No, stai scherzando, non c'è nessuno Oh, c'è qualcuno, figo Ok, ah, interessante Che cavolo, che cavolo, non ci posso credere Che stupida morte Allora, con 46 di ping, che non è una bella notizia Anzi, stiamo andando a fare l'ultimo game assieme Allora, io credo che in realtà non riusciremo a fare granché Però, incrociamo le dita, insomma, e vediamo di fa' qualcosa Quanta gente che potrei eliminare Ok, uno Dai Quello mi sta guardando? Ok, due, va bene. Wow, tu sei bellissimo qua, credimi. Tre. Un altro. Ah, no, no, non farlo ora. Non, non fatelo, non fatelo, lasciatemi stare. È iniziata bene perché sono riuscito a rubarmi un bel po' di kill all'inizio ma non si è mantenuta tale. Poi è cominciata a crollare la situazione. Grazie Mi stava per eliminare Ok Mio Che fucile a pompa? Ah, no questo non lo voglio Ma è serio? Come ha fatto a non vedermi? Uh. Eh. Non ci ho potuto fare granché Dai, non fa nulla Ah, no Perché sempre in 400 contemporaneamente? Devo andarmene, mi sa Ok? Cioè, la miseria, questi come pusciano, eh? Non hanno paura di nulla. Ed è una fortuna da un lato, perché questo gli fa fare cose stupide. Uh! No, da dietro che panico! Non ci voglio credere. Voilà well signori, mamma mia, sono stati delle... dei game veramente difficili da portare avanti, alcuni più, alcuni meno, ma siamo arrivati alla fine del video. Mi raccomando, se volete altri video di questa miniserie, lasciate un like, un commento, iscrivetevi, fatevi capire che vi piace, e noi ci becchiamo alla prossima.